benvenute allora oggi sfogliamo insieme l'album numero 4 del libro shake valido fino al 16 aprile del 2019 allora, album interamente dedicato al detox e quindi vedremo subito i set promozionali per il viso, poi i set sfoglianti per il viso e per il corpo, poi i set anche shampoo più balsamo assieme, perché no? Le promozioni pasquali con i set dedicati che sono davvero interessanti e per finire anche le novità make-up di fondotinta e le promozioni del sui fondotinta con primer abbinati oppure fondotinta con la cipria abbinata in base al tipo di fondotinta, quello più adatto. Direi di iniziare subito a sfogliare il catalogo. Allora, questa è la copertina, iniziamo subito a sfogliarlo. Dunque, prima promozione, tutto a tema detox, perché acquistando eh, di qualunque linea il siero oppure il trattamento giorno, di qualunque linea, si ha il detergente viso scontato del 40%, quindi tra tutta la linea elixir genesis Eccola qua, ovviamente anche l'ariche creme, anti-age global, eccoli, serum vegetale, tutte le varie linee. Poi il beauty routine sono i de set detox e de sfoglianti quindi 7 detergente purificante sebo vegetale più la polvere sfogliante viso, che da utilizzare col detergente a 12,95 oppure quello detergente freschetta sempre con la polvere sfogliante viso. Vediamo ora la promozione della copiata perfetta. Eh, Make up e primer. In questo caso, abbiamo eh, con l'acquisto del fondotinta si ha il primer che illuminante eh, a 5 euro invece di 14,95. Allora, i fondotinta sono questi intanto intanto c'è la novità perché la le... pelle perfetta ha la, prote... adesso ha la protezione 30 SPF 30 poi giovinezza radiosa e ora il le... zero De ha anche una novità e intanto si sì, eh, veste di nuovo packaging perché eccolo qua quello in crema ha nuovo pack e poi c'è anche quello comfort con il tubo da 30 ml che è il fondotinta in crema ad alta coprenza se no per la linea in questo caso la linea matte, il fondotinta super matte e il fondotinta pur light, acquistandola si ha la cipria a solo 6 euro. tra le colorazioni eccole qui, tutte quante quindi. E 6 euro invece di 16,95 è davvero una buona promozione. Il fondotinta super matte è davvero opacizzante oppure il pur light che ha una texture leggera. Vediamo ora la beauty routine per il corpo perché è sfogliante più anticellulite, in questo caso il set comprende il 17,95, il gommage vegetale, più l'idratante quotidiano anticellulite. Oppure 12,95, sempre il gommage, più il latte idratante. Oppure c'è il latte nutriente, sempre col gommage, a 12,95, sempre. Eccolo qua, abbiamo anche a 12,95 il set con il gommage e il latte nutriente intenso, quello per pelli molto secche. Vediamo ora la beauty routine per i capelli perché 5,95 si hanno il set di shampoo più balsamo quindi scegliete tranquillamente il balsamo che volete con il codice rosso a cui aggiungere lo shampoo che preferite con il codice nero solito tutti e due 5,95 ovviamente tra tutti questi, tutti quanti, eccoli qua poi abbiamo i set pasquali. 7,95 il set che possono essere: eh, prendiamo questo ad esempio, che è quello al cocco, che ha il, la confezione più il sapone liquido per le mani, il bagno doccia da 200 ml, la crema mani, eccola qua da 30 ml. Oppure il set mango coriandolo il set vaniglia barbon, sempre uguali. Poi abbiamo 9,95 invece con il set, prendiamo questo. Che comprende la pochette, questa la chiamano pochette, più il olio doccia da 200 ml e il latte corpo da 390 ml, oppure la profumazione mandorle sui d'arancio, noci di cocco, oppure olive e petit grain, ultima eh, e che de, propongono, 12,95. I love my planet perché comprende 4 gel doccia concentrati, nelle profumazioni, eccole qua. Olive e petit grain, mango e coriandolo, vaniglia Marble, e melograno e pepea rosa. E questo allora, era tutto l'album. Abbiamo sfogliato tutto l'album, avete visto tutte le promozioni, le offerte, le novità. Vi ricordo che qui sotto nell'info box c'è sempre il link per contattarmi, per le informazioni e per gli ordini. Vi ricordo anche sempre che c'è il link per scaricare il catalogo in formato PDF, così potete tranquillamente sfogliarlo su tutti i vostri dispositivi multimediali. E non mi resta che augurarvi buoni acquisti, buona Pasqua ed è... Buone feste con il Magico Attore al Mondo di Brochet!